Dunque, il nostro codice è pronto, abbiamo visto tutte le azioni, adesso vediamo di eh, renderlo un po' più leggibile. E immaginate se per esempio questo menu fosse stato più complicato, il nostro main diventava una cosa imponente, ok? Quindi cerchiamo di di far sì che il main ci dia già l'idea di quello che si deve fare in un, in, nel programma e eh, deleghiamo a delle funzioni, cioè delle parti di codice, eh, ciascuna funzione. Facciamo subito un esempio. Il menu. Allora, tutto questo menu, che può essere appunto anche molto più, più, più lungo, eh, può essere spostato cioè tolto dal main messo all'esterno del main quindi qui vediamo che c'è il main con la eh, graffa aperta qui la chiudiamo quindi fuori dal main facciamo una funzione visualizza menu che raccoglie esattamente il, eh, il, tut, tut, tutta l'offerta diciamo, del, del ristorante. Non restituisce nulla, sostanzialmente una procedura, e non riceve nessun parametro in input. Ma il fatto di scrivere visualizza menu, quindi gli abbiamo dato a questo pezzo di codice abbiamo dato l'etichetta visualizza menu, Lo mettiamo qui, punta virgola. Vedete che già rende molto più semplice il, eh, mettiamo anche l'inserimento della scelta, il main. Perché visualizza il menu ci dice già che cosa, che cosa farà questa, questa funzione, questa procedura. Qui basta mettere l'etichetta e noi sappiamo Ecco qua, sappiamo che questo visualizzerà il menu. La lettura della scelta la stessa cosa, possiamo fare una funzione, adesso io faccio un copia, mettiamo qui, static, lascio uno spazio, eh, leggi scelta. scelta, convert to char e dobbiamo restituire quindi eh, gli facciamo la lettura anzi facciamo così questo console lo mettiamo qua perché riguarda un po' la nostra eccolo qua voilà un po' più pulito allora, legge scelta cosa fa? dice, 12mi la scelta legge la scelta la converte in un in un carattere e lo restit però deve restituire la chiamante al main quindi return scelta punto, e virgola e qui static char scel leggi scelta quindi questa funzione non fa altro che Chiedere all'utente di leggere la scelta. Se io poi voglio cambiare la dicitura, lo cambio internamente qua nella, nella funzione. Cosa succede nel main? Nel main io semplicemente gli dirò scelta uguale, invece che questa roba qua, richiamo la funzione leggi scelta. Molto più pulito. Allora, eh, Qui, per ora lo lasciamo, lasciamo, lo switch, che è il corpo del main. Eh, ecco, per esempio qua, chiedo all'utente se ha la tessera vegan. Restituisce sempre un carattere. Ma allora, perché non usare la stessa funzione di prima? Qual è la differenza tra questo, ha la tessera vegan, e qua? Eh, inserire scelta bcde è solo la domanda che si fa quindi qui io potrei dire io ti passo la, la stringa messaggio eh, domanda ok questa me la salvo scrivo la domanda che tu vuoi che io faccia all'utente prendo la risposta la trasformo in un carattere e la restituisco Cosa succede? Che leggi scelta dovrà avere un parametro che è l'inserimento della 16.000 scelta. E qui invece, stessa cosa, solo che la domanda sarà alla tessera vegan. Quindi qui il tessera uguale, leggi scelta. tra parentesi gli metto alla tessera vegan punto e virgola ecco qua quindi abbiamo fatto scritto solo una volta cioè abbiamo fatto, scritto la domanda ehm, preso la risposta l'abbiamo trasformata in maiuscola l'abbiamo convertita in carattere l'abbiamo restituita al chiamante questo viene fatto una volta sola mentre la chiamata della funzione eh, legge scelta viene fatta due volte, prima per, per l'inserimento della scelta e poi per la tessera vegan. Possiamo anche, per esempio, il calcolo dello sconto farlo in quel modo, ok? Per esempio potremmo dire, eh, cosa fa, gli passiamo, l'importo e, il, e lo, il, quanto sconto bisogna fare, quindi possiamo fare una funzione... Static, eh, che restituisce un float, eh, sconto, sconto, applica sconto, applica sconto, che riceve un float importo e eh, facciamo un integer sconto. Che cosa farà? Farà esattamente la stessa cosa di prima, quindi farà questo: importo uguale importo per sconto diviso 100 e restituisco un eh, importo. Se tessera uguale a s a questo punto io posso scrivere, in, eh, posso scrivere importo uguale, eh, applica sconto di importo. Dice che c'è un errore. Ah sì, è vero, manca lo sconto. Ok. Lo sconto è 10 nel nostro caso, facciamolo un po' meglio, possiamo dire cost int sconto uguale 10 e qui gli passiamo sconto. Possiamo mettere tutte le funzioni che vogliamo, anche qua per esempio la visualizzazione dell'importo potrebbe essere eh, per esempio questa, potrebbe essere un'altra funzione, qui, static void, scrivi importo, e glielo passo, lo importo eh, e qui scrivo, scrive in a che cosa serve una cosa di questo genere? Ma se io dovessi adesso? Qui l'ho scritto una volta sola. Ma se io nel mio codice avessi dovuto scrivere più volte l'importo, allora forse valeva la pena di usare una funzione. Perché se io poi decido di invece di scrivere importo da pagare, importo dovuto, lo cambio una volta sola e così via, insomma. Quindi, come è diventato il nostro, nostro main? È diventato un pochino più leggibile. Adesso abbiamo questo switch, eh? questo switch lo, lo... poi ci lavoreremo su questo switch. Però capiamo subito che cosa deve fare, visualizzare il menu, leggere la scelta, fare delle cose, visual... chiedersi a essere vegana, eventualmente applicare uno sconto e scrivere l'importo. Sotto abbiamo tutte le funzioni, naturalmente le funzioni andrebbero, eh, andrebbero commentate, eh? visualizza menu eh, e mettiamo parametri, parametri nessuno. E valore di tipo valore di ritorno nessuno, tipo valore di ritorno non ce n'è. Ma se noi per esempio prendiamo, facciamolo per tutte, leggi scelta, quindi leggi scelta. qui abbiamo parametri domanda di tipo stringa tipo valore di ritorno carattere Ok Lo stesso vale per applica sconto Uff. Parametri abbiamo un Importo di tipo reale, sconto di tipo intero, così sappiamo esattamente. Valore di ritorno eh, reale. Facciamo ancora l'ultima. Scrivi importo scrivi importo eh, parametri importo di tipo reale importo potremmo anche mettere che cos'è da scontare di tipo reale valore di ritorno nessuno ok? intero domanda di tipo stringa carattere eccetera Bene, allora questo era solo un piccolo esempio eh, di come si può eh, diciamo, rendere più leggibile un codice aggiungendo delle funzioni al fondo. Anche lo switch avremmo potuto metterlo all'interno di una funzione, mh? però lo faremo poi più avanti magari eh, quando poi facciamo dei cicli de, delle altre cose.